Molto buoni, il nostro partenariato strategico globale ha compiuto 15 anni quindi... di mostrarle tutta l'attenzione e siamo due esprimiamo due civiltà plurimillenari. Lei nostri... stesso quando ha lanciato nel 2013 l'iniziativa della Belt and Road ha chiaramente sottolineato come intrecciate sin da allora e hanno potuto condividere interessi, scambi culturali scambi commerciali. Incontro sia proficuo e ci consenta di guardare con rinnovato interesse e rinnovata. A nome del governo italiano, che ho sentito il cordoglio per la tragedia che c'è stata nell'impianto chimico nella provincia orientale, molto colpiti dal numero dei morti e del centinaio di feriti. Quindi, veramente, il popolo italiano in questo momento è vicino e con commossa partecipazione vicino al popolo. Non mi chiederanno, ho capito. questa in... 我突然解釋到這個消息我也是計時做了對於這個災情的控制這個問題 近年來呢兩位各地的女士都為我們各自的經濟中的發展已經看到了她是一個那麼美好的